Amici e amici di Volumbrite, siamo in compagnia di Francesca Porcellato, vera e propria leggenda dello sport paralimpico, tantissimi giochi paralimpici, tantissime medaglie sia negli sport invernali che negli sport estivi. Francesca, tante interviste ovviamente in questi anni, ti hanno definito in tanti modi, ma io ti vorrei chiedere... Come si definisce Francesca Porcellati? Ma un'appassionata, un'amante dello sport e una determinata. Ecco, uh, in questi tanti anni di carriera, uh, ovviamente avrei visto, avrei visto tantissime esperienze, e cosa, cosa ricordi sì, con, più, sì, con più affetto, con più simpatia? Qual è il tuo ricordo più... No, guarda, più bello. Che fette leggenda? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, siamo oggi, come lo sport paralimpico sia cresciuto, sia diventato eh, parte della, della tradizione italiana, della cultura italiana. Ecco, questo è, non è un ricordo ma è un pensiero che mi, che mi accompagna e mi affascina, perché da dove siamo partiti mai avrei pensato di arrivare qui oggi. A a vivere uno, uno sport così condiviso. Ecco, e adesso sei qui al Festival della Cultura Paralimpica per presentare il tuo libro, La Rossa Volante, che è anche il tuo soprannome. Perché hai sentito l'esigenza, proprio ora, di, di, di scrivere un libro e di raccontare la tua, la tua storia? Allora, a dire la verità, non ha, mi è stato chiesto, mi è stato chiesto molte volte, dopo le mie serate, i miei incontri con i ragazzi e con le persone, dove si potesse leggere eh, qualcosa su di me e adesso... Eh, pensato che fosse arrivato il momento eh, di raccontare, eh, più che altro per condividere la mia esperienza, eh, perché possa aiutare tutte le persone che si riconoscono in qualche maniera nella, nella mia vita, nella mia storia, eh, che possano capire che non ci sono limiti e che possiamo fare quello in cui crediamo e, le difficoltà possono essere eh, difficili da superare, ma possono essere un motivo di, di crescita per uh, avere sempre un futuro migliore. Ecco. Ciclismo, atletica, sci, com'è possibile restare uh, a così alto livello? Qual è il segreto in così tanti sport diversi? Eh, tanta fatica ma soprattutto passione per quello che faccio e l'amore proprio per, per l'allenamento, per la competizione, il rispetto dell'avversario e il rispetto per me stessa nel senso che comunque c'è una grossa disciplina dietro per la preparazione fisica e mentale. Dunque è una, un insieme di tante cose. Chiudiamo con gli obiettivi futuri, ci sono le Paralimpiadi di Parigi alle porte e quelle in casa Milano Cortina 2026. Cosa, quali sono le tue prossime, le tue prossime aspettative? Allora, di... guarda, io alla mia età navigo a Vista, non, non faccio più dei progetti a lungo termine, e per adesso mi propongo di fare bene la prossima stagione 2023, e le, le Olimpiadi di Parigi non so se le farò. Può darsi di sì, può darsi di no. Milano-Cortina ci sarà ma con, una, con, una, con altri incarichi, non sicuramente da atleta. E comunque una soddisfazione poter partecipare in qualche maniera a un piede in casa. Eh, da italiani dobbiamo essere orgogliosi. Grazie mille Francesca, sarà, in bocca al lupo per tutto. Buon tutto, buona vita.